Ma perché questo festival e di cosa parleremo?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 dal 5 al 7 aprile e discuteremo non soltanto dei problemi ma anche delle possibili soluzioni con tutta una serie di speaker che vengono da diverse parti del mondo e che ci porteranno in maniera però comprensibile per tutti i cittadini perché questo è importante sottolinearlo non è un festival soltanto per addetti ai lavori ma è soprattutto un festival per spiegare alla gente comune, a tutti coloro che hanno un interesse come si fa a vincere queste sfide. Sono sfide veramente epocali perché ci troviamo in un momento in cui per esempio in Italia l'impresa invecchiamento della popolazione è tale da compromettere la stessa sostenibilità del sistema, altri paesi stanno avendo gli stessi problemi, dobbiamo confrontarci, e lavorare insieme per cercare di trovare una soluzione.